Per fortuna ho lasciato Milano piovosa e qui trovo il bel tempo. Sono appena tornato da Monaco e solo adesso rimettendo insieme tutti i pezzi mi sono accorto che ho preso l'aereo per raggiungere una città europea a 30 euro Sono andato perché qualche giorno prima ero stato contattato da un ragazzo che mi aveva proposto uno scambio di casa e dopo esserci conosciuti un po' ho deciso di accettare quindi il costo dell'alloggio 0 euro una volta lì, vista anche la pioggia, era scomodo prendere i mezzi allora ho scelto tra centinaia di macchine parcheggiate che potevo prendere con un clic su un'app potendole lasciare dove volevo e pagando 2 o 3 euro a noleggio rimaneva il problema della lingua e invece... non sai qual è il tacchino... Vabbè, tradotto in tempo reale quindi quello che ho realizzato è che viviamo in un mondo già pazzesco con opportunità che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate fantascienza e che invece stiamo vivendo quindi esploriamo Oggi non è più un problema di soldi, come avete visto, e c'è tutto un mondo di informazioni e di conoscenza accessibile con un click, che ci permette di immaginare e realizzare tutto, quindi non perdiamo queste occasioni di conoscere il mondo e, perché no, cambiarlo.